tutti da catti e bentornati allora oggi sono qui per presentarvi il mio nuovo progetto con il nuovo filato della Mistrico Filati lucida labra color vi dico subito la composizione di questo bellissimo filato che è 70 per viscosa da bambù 20 poliamide 10 seta ogni gomitolo è da 50 grammi dai 130 metri l'etichetta consiglia il ferro l'uncinetto del 3 e mezzo 4 ecco io ho utilizzato un uncinetto del 3 e mezzo e del 4 e mezzo io ho una mano abbastanza diciamo stretta quindi ho usato l'uncinetto del 4 e mezzo qui nella parte superiore per quanto riguarda eh, il mio progetto si inizia dal basso quindi ho preso la circonferenza dei fianchi ho fatto 140 maglie alte perché ho lavorato su un multiplo di 5 eh, catenelle di 5 maglie. Quindi, fatte le mie 140 maglie, ho chiuso a cerchio e ho lavorato in tondo fino ad arrivare all'altezza degli scalfi. Dopodiché ho diviso il mio lavoro e ho lavorato il davanti e il dietro separatamente. Quindi ho fatto dei giri di andata e ritorno fino. Ad arrivare all'altezza qui delle spalle dopodiché ho chiuso qui c'è una piccola cucitura perché ho chiuso solo due motivi dopo che ho chiuso le mie spalle ho ripreso le maglie e ho lavorato in tondo la mia manica quindi io ho ripreso 12 motivi alla fine poi ho fatto un bordino sia le maniche allo, allo scollo e al bordo all'orlo del mio tubino è una lavorazione molto semplice veloce e diciamo che è anche adatta alle meno esperte perché sono tutti ventaglietti sono delle maglie alte alternate che poi nel tutorial poi vi spiego come fare questo, questo punto questa è una taglia una taglia 44 42 44 io ho utilizzato meno di 300 grammi di questo filato ok bene spero che questo questo pro progetto di vostro gradimento spero che desiderate anche voi realizzarlo e se è così possiamo iniziare la lavorazione del, del mio tubino allora, per il mio progetto oggi vi presento il mio protagonista, il nuovo filato della mistrico Lucida Labra Color. È un filato molto, molto bello, morbido ed è anche molto luminoso. Vi dico subito la composizione di questo filato, che è meraviglioso. Allora, è 70% viscosa da bambù, 20% poliammide, 10% seta. Ogni gomitolo è da 50 grammi ed è 130 metri io ho scelto il colore il numero 3 va lavorato con l'uncinetto del 3 e mezzo 4 infatti io utilizzo l'uncinetto del numero 4 allora per fare questo progetto inizio oh, dalle inizio con delle maglie alte quindi non inizio con le catenelle altre volte in altri video tutorial ho, ho usato questa tecnica perché mi trovo bene perché il lavoro iniziando con le maglie alte il lavoro oh, non risulta teso non tira e quindi resta abbastanza morbido allora iniziamo io qui ho già il mio gomitolo quindi inizio con 4 catenelle Allora cerco di lavorare molto morbida. 1, 2, 3, 4. Avvicino un pochino. Allora, filo sull'uncinetto, vado nella prima catenella, prendo il filo e tiro su. Riprendo il filo ed esco da 1. Riprendo il filo, esco da 2 riprendo il filo esco da due quindi le 3 catenelle sono la prima maglia alta e poi abbiamo lavorato ancora una maglia alta prendo il filo giro leggermente il lavoro e vado proprio qui dove ho lavorato la maglia alta e dentro dentro le due costine prendo il filo ed esco riprendo il filo esco da 1 riprendo il filo Esco da due, riprendo il filo, esco da due. Quindi ripeto, giro leggermente il lavoro, vado qui dove ho appena lavorato la maglia alta, entro dentro le due costine. Quindi dobbiamo prendere le due costine. Prendo il filo ed esco così, riprendo il filo, esco da uno, riprendo il filo esco da due, riprendo il filo ed esco da due. allora noi lavoriamo su un multiplo di 5 catenelle di 5 maglie quindi per la circonferenza cioè dovete prendere la circonferenza dei fianchi e quindi fare tante maglie alte fino ad arrivare alla vostra misura quando arrivate alla vostra misura aggiungete due motivi perché il lavoro tende un pochino a stringere quindi ammettiamo fate 100 maglie alte mettete ancora 10 maglie alte ok allora continuo così io adesso vi faccio un campione quindi faccio un po di maglie alte per farvi vedere anche eh, il punto il punto è semplicissimo molto molto semplice Lavoriamo, sono tutte maglie alte, sono dei ventaglietti e quindi è un lavoro anche, insomma, è adatto anche per le meno esperte. Per chi ha iniziato da poco a lavorare all'uncinetto, quindi è molto facile. Allora, queste sono le maglie alte, ok. Io adesso vado avanti, faccio un po' di maglie alte e poi torno da voi. eccomi allora io faccio 40 maglie alte adesso sono nella 39 maglia quindi sono a 39 maglie e devo fare eh, la 40 maglia però vi faccio vedere come chiudere allora metto il mio lavoro così dritto quindi ho preso allora vi faccio rivedere qui nelle due costine entro entro qui qui abbiamo le 3 catenelle quindi entro proprio qui allora scusate un attimo così prendo il filo ed esco da due poi esco da due esco da due e poi vado a chiudere proprio qui nella terza catenella chiudo con una maglia bassissima così ora facciamo 3 catenelle che sono la prima maglia alta rientro nella stessa maglia e lavoro una maglia alta una catenella Rientro ancora nella stessa maglia e lavoro una maglia alta. Allora voglio fare un'altra cosa, scusatemi. Eh. Allora voglio lavorare delle maglie alte allungate, quindi non esco da due e da due, faccio così. Allora entro nella stessa maglia e faccio una maglia alta allungata, quindi esco da uno, esco da due ed esco da due così una catenella rientro lavoro una maglia alta allungata esco da uno esco da due ed esco da due adesso salto 1 2 3 4 nella quinta maglia lavoro 2 maglie alte 1 allora 2 maglie alte allungate 1 una catenella, rientro, maglia alta. Così. Salto. Allora, ho lavorato qui e salto 1 2 3 4, nella quinta una maglia alta allungata. Rientro, maglia alta una catenella rientro maglia alta così e continuo quindi salto 1 2 3 4 nella quinta lavoro 2 maglie alte 1 2 una catenella rientro maglia alta Vado avanti così per tutto il giro quindi fa 2 3 4 5 ecco vedete quindi all'inizio vi ho detto quando arrivate alla vostra circonferenza con le vostre maglie alte aggiungete due motivi due tre motivi in più perché poi il lavoro stringe un pochino, ok? Quindi due maglie alte allungate, una catenella, rientro, maglia alta. Ok. Vado avanti così per tutto il giro. Eccomi. Allora, sono alla fine del giro, quindi ho fatto le mie due maglie alte allungate, una catenella e una maglia alta allungata nella stessa maglia di base quindi salto le quattro maglie e vado a chiudere proprio qui nella terza catenella iniziale con una maglia bassissima entro nella maglia alta seguente e vado nell'archetto di una catenella e faccio 1 2 3 catenelle che sono la prima maglia alta più una Rientro nell'archetto e lavoro 2 maglie alte 12. Qui abbiamo fatto una maglia alta, le 3 catenelle più una di separazione. e Nell'archetto ho lavorato una maglia alta, una catenella e 2 maglie alte allungate. Quindi vado qui nel secondo ventaglietto, salto le due maglie, vado nell'archetto e lavoro una maglia alta una catenella rientro due maglie alte ventaglietto seguente vado nella catenella di separazione lavoro una maglia alta una catenella di separazione rientro due maglie alte così continuo così per tutto il giro eccomi alla fine del giro ho lavorato nell'ultimo archetto una maglia alta allungata una catenella e due maglie alte allungate nello stesso archetto adesso vado a chiudere nella terza catenella con una maglia bassissima quindi qui abbiamo la maglia alta e una catenella vado proprio dentro la catenella di separazione allora la lavorazione si svolge così Qui abbiamo iniziato con una maglia alta, una catenella, due maglie alte. Adesso nell'archetto dobbiamo invertire due maglie alte, una catenella e una maglia alta. Nel prossimo giro iniziamo con una maglia alta, una catenella e due maglie alte. Quindi ad ogni giro dobbiamo invertire i punti. Quindi faccio 1, 2, 3 catenelle, rientro maglia alta, maglia alta allungata. Una catenella, rientro maglia alta. vado nel prossimo eh, ventaglietto qui dove abbiamo la catenella il lavoro 2 maglie alte 1 2, una catenella rientro maglia alta maglie alte sempre allungate prossimo ventaglietto catenella di separazione 2 maglie alte una catenella rientro mai alta ecco e questo è il lavoro molto semplice veloce e molto carino allora io vi faccio vedere un attimo ho già iniziato il mio lavoro allora eccolo l'ho già iniziato quindi vado avanti adesso con questa lavorazione fino ad arrivare all'altezza degli scalfi quindi decidete prima quanto volete lunga la vostra maglia se volete fare un vestitino è anche carino eh? è anche molto carino per un vestitino è molto traforato comunque quindi va indossato se se fate un vestito ci dovete indossare una sottoveste magari in tinta o bianca o blu va benissimo oppure se volete fare una maglia uh, una canotta uh, sotto la maglia va benissimo ok quindi vado avanti ci ritroviamo quando arrivo all'altezza degli scalfi mi raccomando uh, cioè è un punto molto semplice dovete solo invertire i punti qui adesso abbiamo iniziato con due maglie alte, una catenella e, e una maglia alta nel prossimo giro nel Nell'archetto iniziato con una maglia alta 2 catenelle e 2 maglie alte. Ok, mi ricollego dopo quando arrivo all'altezza degli scalfi. Eccomi qua. Allora io sono arrivata all'altezza degli scalfi. Ho lavorato per 60 centimetri che corrispondono a 42 giri. 60 cm perché io voglio una maglia abbastanza lunga in modo da coprire un pochino il fondo schiena ecco non mi piacciono le maglie molto non mi piacciono le maglie corte quindi ho fatto una maglia abbastanza lunga adesso io ho diviso il mio lavoro in tutto io ho 28 motivi quindi ho diviso il mio lavoro 14 motivi dietro 14 davanti che poi alla fine eh, diciamo che il davanti e il dietro sono uguali ho messo già dei marcapunti punti quindi ho messo i miei 14 motivi da una parte e ho messo qui il marca quindi adesso lavoriamo il davanti e il dietro separatamente fino ad arrivare all'altezza eh, delle spalle allora qui ho finito il mio giro quindi io parto da qui dove ho finito il giro allora, questo lo posso togliere Quindi ho finito il mio giro, ho chiuso con la maglia bassissima. Vado qui proprio tra i due motivi: entro, faccio una maglia alta in questa maniera. Quindi adesso vado eh, ad ogni giro, inizio e finisco con una maglia alta quindi, qui abbiamo due maglie alte, una catenella e una maglia alta quindi vado nell'archetto e lavoro una maglia alta una catenella rientro due maglie alte lavoro sempre le maglie alte allungate così archetto seguente maglia alta e scusate non vi ho detto che ho cambiato anche uncinetto quindi sto lavorando con l'uncinetto del quattro e mezzo e per allargare un pochino quindi una maglia alta una catenella e due maglie alte archetto seguente maglia alta catenella rientro 2 maglie alte lavoro così fino ad arrivare al mio marcapunti e poi dobbiamo tornare indietro eccomi sono quasi alla fine devo lavorare il mio ultimo motivo quindi vado nell'archetto lavoro una maglia alta una catenella rientro due maglie alte questo lo posso togliere ecco adesso tra i due motivi proprio qui lavoro una maglia alta così adesso faccio 3 catenelle 1, 2, 3 per iniziare sempre con la prima maglia alta e giro il mio lavoro quindi ricomincio adesso lavoro una maglia alta, una catenella rientro 2 maglie alte 1. 2 archetto seguente una maglia alta una catenella e due maglie alte perché girando il lavoro abbiamo qui due maglie alte e quindi quando abbiamo l'archetto a sinistra dobbiamo lavorare sempre una maglia alta una catenella e due maglie alte quindi archetto seguente maglia alta una catenella 2 maglie alte e continuo così fino ad arrivare al mio marco 1 2 così eccomi sono quasi alla fine del giro devo lavorare il mio ultimo motivo quindi faccio la maglia alta una catenella 2 maglie alte lavorate nello stesso archetto adesso finisco una maglia alta qui dove abbiamo fatto le 3 catenelle qui entro e lavoro una maglia alta 1 2 3 catenelle e giro ancora il mio lavoro ecco Dobbiamo lavorare sempre in questa maniera, una maglia alta, quindi ho fatto le 3 catenelle, vado nell'archetto e lavoro una maglia alta, una catenella e due maglie alte, 1, 2, archetto seguente, una maglia alta, una catenella e due maglie alte, ok? quindi dobbiamo andare avanti così fino ad arrivare all'altezza delle spalle facciamo poi la stessa cosa con l'altra diciamo l'altra metà quindi dobbiamo fare le davanti e dietro uguali facciamo le, gli stessi giri io adesso vado avanti e poi vi dirò quanti giri ho fatto per arrivare alla mia spalla ok a dopo eccomi qua allora io ho lavorato i miei due, eh, il davanti e il dietro, ho lavorato per 20 centimetri, quindi ho fatto 12 giri per arrivare alla misura, per arrivare a, alle spalle, all'altezza delle spalle. Adesso qui dobbiamo andare a cucire, quindi decidete quanto volete larga la vostra scollatura, quindi prendete la vostra misura, io vado a chiudere uno o due motivi, Anch io lo devo provare quindi devo decidere voglio vedere perché io voglio una, una scollatura abbastanza larga quindi penso che chiuderò eh, due motivi non di più ok quindi prendo lago allora sapete benissimo io non sono bravissima a cucire non so cucire, anzi, non so cucire per niente però è per farvi vedere dove dovete cucire questi due motivi così mm? ok allora faccio uno e due mi sto impegnando eh sto piano piano voglio imparare a cucire quindi prendo le due le due costine esterne uno e due così e cucio così e così allora, questo è il filo più ecco questo così che poi lo devo nascondere quindi vado qui piano piano imparerò anch'io a cucire così allora io continuo la mia cucitura e poi ci ritroviamo e iniziamo a fare le maniche a chi piace oppure a chi non piace può tranquillamente lasciare eh, eh, così manicato fare un bordino e lasciarlo in questa maniera io invece questa volta voglio fare una manica penso che farò una manica abbastanza corta ok quindi vado a cucire le mie le mie falle, poi eh, mi ricollego rieccomi allora cucite le mie spalle ho cucito solo due motivi io ho fatto anche una manica ho fatto una manica abbastanza corta infatti la mia manica misura 11 centimetri e ho fatto anche un bordino quindi io ho fatto 8 sono andata avanti per 8 motivi e poi il bordino in tutto la mia manica misura 11 centimetri adesso vi faccio vedere come dobbiamo iniziare la manica allora prendo il filo e iniziamo allora inizio la manica vado qui dove abbiamo le tre maglie quindi qui abbiamo la maglia alta poi due maglie alte e insomma il ventaglietto quindi entro qui dove ho lavorato la maglia alta inizio con 123 catenelle che sono la prima maglia alta rientro e lavoro ancora una maglia alta una catenella rientro maglia alta adesso vado qui dove abbiamo la maglia alta iniziale quindi faccio 2 maglie alte 1 una catenella rientro maglia alta salto qui eh, il gruppetto delle maglie alte vado proprio qui dove abbiamo la maglia alta entro e lavoro una maglia alta rientro maglia alta una catenella rientro maglia alta salto il gruppetto il ventaglietto e vado qui dove ho iniziato con la maglia alta quindi faccio due maglie alte una catenella rientro maglia alta salto e il ventaglietto vado qui quindi vado a lavorare sempre nelle tre catenelle iniziali salto e vado qui nell'archetto delle 3 catenelle 1 2 1 catenella rientro maglia alta allora io la mia manica come dicevo l'ho fatta molto corta ovviamente se voi a voi non piace così potete andare avanti e fare la manica lunga tre quarti oppure non farla completamente eh, anche un vestitino Manicato è anche molto carino, ok. Allora io vado avanti, arrivo alla fine del giro quindi, io da in questa manica ho ripreso 12 motivi. Quindi adesso devo fare la stessa cosa da questa parte. Ci ritroviamo alla fine del giro, eccomi, sono arrivata alla fine del giro, ho fatto i miei 12 motivi adesso vado a chiudere qui nella terza catenella con una maglia bassissima adesso lavoro normalmente quindi lavoro il mio motivo sempre a giro come ho fatto qui eh, nella parte del busto del, del vestito quindi vado qui nell'archetto nell di una catenella con delle maglie bassissime 123 catenelle che sono la prima maglia alta più una di separazione e rientro e lavoro le due maglie alte 1 2 archetto seguente una maglia alta una catenella e 2 maglie quindi decidete quanto volete lunga la vostra manica io adesso continuo la mia manica lavoro i miei 8 giri e poi vi faccio vedere come fare il bordino il bordino è anche anche bordino è molto semplice da fare poi farò la stessa cosa lo stesso bordino poi lo farò qui nello la parte qui della scollatura e quindi poi eh, nascondi i fili credo che farò lo stesso bordino lo farò qui qui avevo in mente sinceramente di fare un'altra cosa però volevo fare delle frange per eh, per usarlo diciamo come un vestitino o anche come un copricostume perché è molto traforato e quindi penso che si potrebbe usare anche come un copricostume e quindi se lo vogliamo usare come un copricostume penso che delle frange qui eh, insomma ci stanno bene e diventa anche molto carino vediamo ancora non ho deciso voi sapete che io inizio un progetto poi man mano che vado avanti e eh, inizio a fare una cosa man mano che vado avanti poi cambio idea eh, perché perché non parto con un modello preciso? Cioè, eh, io trovo un punto su, su internet, su Pinterest, eh, quindi trovo un punto e da lì inizio a fare un lavoro. Che poi, man mano che vado avanti, decido cosa voglio fare. Quindi, non parto con un'idea ben precisa, eh, insomma, è raro che lo faccio ok quindi mi piace mi piace inventare man mano che vado avanti mi piace eh, fare cose nuove ecco va bene quindi adesso io continuo la mia manica poi faccio la parte della scollatura che vi faccio vedere come fare il bordino poi deciderò cosa fare eh, qui nella parte l'orlo del, del vestito se faccio il bordino oppure le frange a dopo rieccomi allora io ho finito i miei otto motivi per quanto riguarda la manica adesso vi faccio vedere come fare il bordino qui poi alla fine ho deciso di fare il bordino come le maniche. lo scollo. allora io qui avevo provato a fare a mettere delle frange ma sinceramente eh, non mi piacciono completamente e quindi ho deciso di, di fare il bordino come le maniche e nella scollatura faccio la stessa cosa quindi ho pensato che di, di lasciarlo così molto semplice ho fatto una prova e con le frange proprio non mi piace e quindi faccio la stessa cosa che fa, che faccio qua allora il bordino è molto semplice quindi io qui ho chiuso il mio giro qui maglia alta nella terza catenella quindi adesso faccio una catenella rientro lavoro una maglia bassa 1 3 catenelle prendo il filo e rientro qui dove ho lavorato la maglia bassa e lavoro 3 maglie alte 3 maglie alte normali non allungate quindi faccio esco da 2 ed esco da 2 rientro ancora maglia alta Rientro maglia alta, quindi faccio le 3 catenelle più 3 maglie alte lavorate nello stesso punto. Adesso salto le due maglie alte e vado qui nel secondo gruppo, quindi faccio una maglia bassa nella prima maglia alta. 3 catenelle, filo sull'uncinetto, rientro, non vado nella maglia bassa ma rientro proprio qui nel punto. E lavoro 3 maglie alte 1 2 3 quindi poi salto le due maglie e vado nel gruppo nel ventaglietto seguente e lavoro una maglia bassa nella maglia alta 1 2 3 catenelle rientro proprio qui dove ho lavorato la maglia bassa e lavoro 3 maglie alte 1 2 3 salto le due maglie vado qui nella prima maglia alta del ventaglietto quindi entro lavoro una maglia bassa 3 catenelle rientro qui dove ho lavorato la maglia bassa e lavoro 3 maglie alte quindi questo è il bordino che ho fatto molto semplice e carino ecco che poi ripeto ancora una volta che farò qui nella scollatura e qui dove ho iniziato il mio lavoro e poi il la maglia o vestito dipende da cosa avete deciso di fare bisogna solo nascondere tutti i fili e poi eh, il progetto è finito con questo io vi ringrazio vi saluto vi ringrazio per avermi seguito e al prossimo tutorial un bacione a tutti ciao